Ciao, sono Marco, soltanto una piccola pillola di formazione off-road, la qualità della vita che conduci dipende fondamentalmente dalla qualità delle domande che ti poni, domande di qualità porteranno a risultati di qualità, a risposte di qualità e... Le domande che cominciano con come sono quelle di migliore qualità, perché il come ti porterà ad una risposta esecutiva, pratica. Le domande invece che cominciano con perché porteranno ad semplicemente ad un altro perché. Volevo semplicemente condividere questo con te. Un abbraccio. Ciao.